Benvenute e benvenuti a Woman Pride, parata dell'orgoglio femminile di donna reporter. 20 interviste a donne che con il loro lavoro incrinano il muro del silenzio sulla condizione delle donne, ingiustizia sociale, criminalità organizzata e conflitti dimenticati. Oggi con noi è Elena Pasquini, che ringrazio di aver accettato il nostro invito, Grazie. Ho invitato Elena dopo aver scoperto il suo libro La meccanica della pace e ora che l'ho letto sono doppiamente entusiasta che abbia accettato il nostro invito. Elena è giornalista, da oltre vent'anni collabora con le testate italiane e estere, tra cui Messaggero e Avvenire. Ha seguito le politiche di sviluppo internazionale della comunità europea da Bruxelles. Si è occupata di politiche agricole globali il suo sito, Degrees of Latitude, è content partner dell'agenzia Enterprise Service, voce del sud e del mondo. Esperta di interventi umanitari e conflitti, cooperazione internazionale e sviluppo, è membro della ONLUS Lazio Chirurgia Solidale, impegnata in missioni medico-sanitarie nel DGREI. È autrice del libro La meccanica della pace, pubblicato il 30 giugno del 2022, su cui vorrei soffermarmi. Elena, la prima domanda è semplicissima: per chi hai scritto questo libro? Grazie, Fiorella, grazie per questa grazie. opportunità. Mi fa davvero molto piacere poter essere qui e raccontare qualcosa della, della mia esperienza, di questo libro e anche. Delle donne di cui, di cui scrivo. Um, ho scritto, ho deciso di scrivere questo libro um, poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Perché eh sì, in effetti ho sentito davvero un'urgenza. Um, perché um, il dibattito pubblico uh, in quel momento uh, si era ovviamente concentrato sulla. Su, su tutti gli aspetti militari sulla guerra, sulle dinamiche del conflitto ma eh, la questione delle strade che si potevano aprire al, a un, diciamo, un processo di pacificazione restavano un po' nell'ombra e soprattutto eh, si trattava di un dibattito e si tratta tuttora di un dibattito fortemente polarizzato quindi in qualche modo privo di quella complessità che serve invece per entrare dentro uh, un meccanismo come quello del, del, del processo di pace, di tutti quei processi che permettono in qualche modo di evitare escalation, di fermare un conflitto e di costruire una pace a lungo termine. Uh, parlo di complessità perché noi abbiamo un'idea quando utilizziamo la parola pace. Eh, di solito facciamo riferimento a due, a due concetti fondamentalmente, uno la pace come desiderio, come utopia, quindi in fondo come qualcosa di irrealizzabile, perché, perché le guerre tornano, perché le guerre sono parte del nostro, eh, del nostro mondo, del nostro sistema diciamo, di eh, relazioni tra i popoli, sembrano qualcosa che non possiamo in fondo sconfiggere oppure semplicemente come uh, un processo che a un certo punto si decide che ci si siede a un tavolo, la pace si firma, è un accordo e più o meno la questione finisce lì. In realtà parliamo di processi molto più complessi, dove... Uh, contano tantissimi fattori, quindi raccontare la guerra e di conseguenza raccontare eh, quelle che sono le possibilità e le, le prospettive di pace eh, all'interno di un qualunque conflitto richiede entrare dentro una complessità che noi spesso non, eh, non riusciamo, non vogliamo affrontare e, ehm, e questo in qualche modo mi ha mosso perché nel lavoro in particolare che ho fatto eh, lavorando come, diciamo, coprendo organizzazioni internazionali, eh, organizzazioni che lavorano sul campo per, diciamo, costruire questi processi, mi sono resa conto che un po' le storie che c'erano, ci sono dietro il lavoro di tutte queste persone, non hanno così tanta voce. Ce l'ha la guerra, questo sicuramente, ma in questo momento peraltro, perché poi c'è lì un'altra pagina che si apre, che è sterminata, cioè quella per cui in realtà noi la guerra non la raccontiamo, non l'abbiamo raccontata fino ad ora, quasi mai, perché la guerra esiste in luoghi lontani, lontani da noi e fin tanto che noi non affrontiamo questo tema ovunque e quindi lavoriamo sull'idea di... Guerra come strumento di risoluzione delle controversie, eh, e, e cerchiamo di capire cosa determina questi conflitti e come possono termi come possono terminare ovunque nel mondo. Eh, allora, la guerra è qualcosa che può tornare può tornare eh, vicino. Molto vicino, non è, è qualcosa su cui noi dobbiamo, la pace è su qualcosa su cui noi dobbiamo vigilare, quindi capirne i meccanismi. Per questo motivo uh, ho cercato un po' di raccontare alcuni aspetti attraverso la voce di chi ha partecipato a questi, a questi processi, alcuni aspetti che, sono, che hanno anche una loro uh, ricorrenza all'interno dei processi benché ci siano delle diversità enormi da contesto a contesto ci sono però degli elementi in qualche modo comuni Infatti eh, per quello che tu hai appena detto oh, trovo che il tuo libro sia estremamente interessante e utile in questo momento storico che stiamo passando proprio perché eh, evita le, eh, spiega perché non dobbiamo semplificare e spiega eh, che, di che cosa si tratta eh, la complessità di cui tu hai parlato. Tu sei andata nei luoghi colpiti da uh, conflitti a volte decennali e sei andata a trovare quelle persone della società civile che hanno cercato un modo per fare la pace, eh, da posti disparati come il Camerum alla Colombia, la Sierra Leone e tanti altri, e hai incontrato le persone delle eh, ONG eh, come. Esther Oman, direttore della ONG Reach Out Camerun, o Juanita Milan Hernandez in Colombia e tanti altri. Che esperienza è stata questa per te? Allora, um, le, le storie che racconto sono... Um... Iniziato in qualche modo cercando un po' nella memoria, perché alcuni di questi conflitti sono conflitti molto lontani nel tempo, alcuni sono attivi, ma altri sono, eh, diciamo, processi avvenuti eh, molti anni fa. La Sierra Leone parliamo di oltre vent'anni fa e quindi, in qualche modo, ho cercato nella memoria del mio lavoro. Uh, quali potessero essere delle storie eh, um, di successo quindi cercare di uh, mettere in evidenza i risultati di queste persone uh, in alcuni casi sono storie che io ho incontrato sul campo ad esempio in Congo uh, dove il conflitto va avanti eh, da, dalla fine degli anni 90 e non, ha mai, eh, non è mai arrivato a una conclusione ma nella quale ci sono delle attività concrete Uh, di costruzione della pace anche in zone di conflitto dove il conflitto è aperto in altri casi si è trattato appunto di interviste con persone che sono memoria storica, sono state memoria storica di questi, di questi processi penso per esempio al, um, all'inviato speciale di Kofi Annan che ha negoziato la pace eh, a, a, a, in, in Sierra Leone eh, e che quindi è stata, stata un'intervista una memoria storica di questo processo che apre moltissime questioni, in particolare quelle legate alla giustizia perché il tema della, eh, della, diciamo della Sierra Leone eh, ovviamente ha aperto una pagina molto, molto importante sulla riconciliazione perché eh, c'è stato una, un processo ad alcuni dei membri di delle ruffe dei gruppi armati che avevano combattuto ma anche delle forze armate diciamo, governative eh, però c'è stata tutta una grande pagina e anche una grande discussione rispetto al concetto di amnistia eh, quindi le figure che ho incontrato sono diciamo persone che ehm, spesso hanno lavorato nell'ombra e quindi che non hanno eh, avuto una visibilità uh, così grande um, e che sono riusciti a ottenere dei risultati. Io non mi sono orientata in maniera particolare rispetto al fatto che fossero per esempio uh, operatori locali, donne, però nel fare poi questa ricerca mi sono resa conto, ad esempio, di, ed è una cosa che mi ha profondamente colpito, di quanto le donne eh, occupino un ruolo significativo in questi processi eh, e della, eh, delle storie che ci sono dietro. Penso alle donne, eh, di, cui, a uno, a le donne di cui racconto in Yemen, che eh, partecipano e hanno sviluppato dal niente delle, eh, dei programmi, dei processi di disarmo comunitario, parlando agli uomini, in un paese... Uh, che ha una grandissima complessità uh, con una guerra che lì è in corso e lunga. Mm, c'è però da dire anche una questione, c'è un, un altro nodo rispetto al ruolo delle donne in questi processi. La storia del Camerun uh, è una storia molto particolare dove le donne hanno iniziato ad acquisire un ruolo fortissimo anche perché lì sono um, eh, i bambini sono stati bersaglio dei gruppi armati, eh, le donne e le madri hanno iniziato a eh, prendere parte a, a, diciamo, ai processi di pacificazione in modo estremamente efficace al punto che sono riuscite a negoziare con i gruppi armati la riapertura delle scuole, eh, questo però è un, è una, una, un lavoro che eh, di solito avviene su iniziativa delle donne attraverso la società civile. Altro discorso è la partecipazione delle donne all'interno dei processi di pace, questo è invece un nodo che ancora deve essere affrontato, in particolare diciamo, il, uh, la storia della Colombia è la storia di un processo di pace inclusivo, tra i più inclusivi, benché appunto la storia che io racconto, quella di Juanita, è dell'unica donna, militare che ha negoziato in quella parte del, degli accordi che riguardavano il cessato il fuoco ed era l'unica donna tra il governo colombiano e le FARC. Ecco quello che eh, diciamo la scoperta per me è stata sicuramente quella di entrare anche nelle dinamiche personali che muovono eh, gli uomini e le donne che eh, lavorano in questi processi, eh, che appunto sono persone che spesso stanno nell'ombra ma che danno un enorme contributo e poi questa scoperta sicuramente del ruolo delle donne e anche del, del lavoro importantissimo che fanno tutti i peace builder locali quindi che conoscono la realtà noi spesso diciamo, abbiamo un, facciamo un racconto dei processi di pace come eh, sempre in qualche modo guidati da eh, un occidente che ha una sua visione anche un suo linguaggio e questa è la storia per esempio del caso colombiano dove ehm, è stato fatto un lavoro sulle singole parole perché i processi di pace sono tendenzialmente standardizzati su modelli occidentali con un linguaggio in genere la lingua inglese Uh, che uh, diciamo standardizza questi processi e che spesso però non funzionano in tutte le realtà locali, incluso il concetto ad esempio della de, de, de, de, de, de giustizia eh, e questo è il caso della Sierra Leone dove ci sono organizzazioni che hanno cercato delle strade alternative, adatte al tipo di contesto. Uh, organizzazioni locali che hanno lavorato a, con metodi eh, tradizionali all'interno delle diverse comunità questo è un altro, un altro elemento per me molto importante cioè quello di vedere come ele, alcuni elementi che sono trasversali a, in qualunque conflitto ci sono determinate questioni che vanno affrontate appunto c'è stato il fuoco, la giustizia, il disarmo il dialogo con il nemico con eh, chi ha commesso dei crimini che è appunto da un punto di vista relazionale più o meno tutti i conflitti hanno questo tipo di uh, uh, bisogna affrontare questo tipo di problematiche però poi ci sono delle declinazioni la Colombia spiega molto bene questo al punto che uh, hanno cambiato uh, invece di uh, chiamarlo security arrangements hanno uh, chiamato fine del conflitto il sì. cessato il fuoco e c'è stato un lavoro diciamo su questo aspetto molto, molto interessante rispetto al fatto che loro volevano un processo che fosse prettamente colombiano e quindi non improntata a una visione eh, diciamo occidentale in qualche modo e, e quindi alla lingua che eh, la lingua rappresenta anche questo eh, questo modo di vedere, di strutturare gli accordi che non sempre tengono in considerazione la complessità in cui in cui poi si va, si va a lavorare. Quindi ci sono tantissimi aspetti che per me sono stati estremamente interessanti. Certo l'elemento umano, quindi il, il, il, quello che ha significato per queste persone entrare dentro una complessità così grande e dover affrontare anche tanto orrore, perché chi costruisce la pace è costretto a costruire tanto orrore, ma anche ad aprire poi delle strade, C'è cioè una storia... Uh, per me straordinaria, che è quella del, del Burundi dove l'accordo è stato gli accordi sono iniziati con delle, degli incontri segreti mediati dalla comunità di Sant'Egidio, dove si comprende estremamente, è estremamente chiaro, si comprende bene la complessità e la difficoltà di far sedere al tavolo chi non si è mai parlato, chi non si può parlare, e persone che in fondo hanno ciascuno vissuto quell'orrore che piano piano si avvicinano fino a trovare una soluzione infatti questi sono gli esempi più toccanti nel libro vedere come ogni paese ha trovato una sua soluzione mi ha molto colpito il ragazzo di vent'anni della Sierra Leone che faceva parte di Amnesty International e poi oltre ad essersi seduto a fianco ai ragazzi, ai bambini che uccidono, ha poi trovato la, la, la, la soluzione per andare con un gruppo di altri amici di villaggio in villaggio per eh, iniziare questo processo di riconciliazione nei modi propri di, di questa cultura. Eh, L'ho trovata veramente una, una bella idea. E, tu infatti hai dato molto è dato molto questo senso di eh, che cosa significa attivare il processo di pace, quanto sia complesso e lungo. Cito le tue parole. Come pacificare un paese è un processo che a guardarlo da fuori assomiglia all'arcanica meccanica di un orologio, dove basta che si inceppi il più piccolo degli ingranaggi perché tutto si blocchi. Infatti tu, capitolo dopo capitolo, spieghi quali sono gli ingranaggi che possono bloccarsi. Eh, la consegna delle armi da parte dei ribelli l'amnistia per impedire che avvengano ulteriori ritorsioni carneficine garantire la giustizia a chi ha subito violenza e non invece l'impunità a chi ha compiuto i soprusi una meccanica davvero complicata ci vuoi parlare di questo concetto? sì ecco questo è uh è proprio quello, um, cioè il, il, la ragione poi di fondo del il, il senso in qualche modo del libro, cioè quello di entrare in questi meccanismi eh, che eh, ovviamente le storie che racconto sono delle storie esemplificative, eh, ci sono molti altri aspetti. Eh, il, la prima questione è appunto quella della complessità di cui parlavamo prima, questa complessità è tale per cui sarebbe necessario investire sempre di più nello studio dei conflitti e dei loro processi, in realtà questo avviene ancora molto poco, cioè noi investiamo tantissimo in ricerca eh, militare, eh, in, nello studiare strumenti sempre più complessi per ucciderci a vicenda, ma su come far terminare le guerre in realtà esistono pochi istituti, poche università specializzate, poca ricerca, e pochi soldi uh, perché questo è un altro elemento chiave tutti questi processi hanno bisogno di denaro quindi è una scelta dove vogliamo investire nella guerra oppure nei processi che sono innanzitutto prevenzione perché questo lo dobbiamo ricordare non è che la guerra arriva di improvvisamente scoppia noi abbiamo una mole di dati di informazioni dalle quali possiamo comprendere come poi si sviluppa uh, un, un conflitto e perché, quali sono gli elementi. Uh, è chiaro che le guerre hanno delle dinamiche molteplici e che sono quasi sempre generate da tutta una serie di fattori uh, che uh, diciamo, vanno analizzati uno per uno, c'è cioè una volontà poi politica dietro o uh, delle scelte precise uh, per arrivare Uh, al conflitto, però è anche vero che poi serve chi questo conflitto, in questo conflitto combatte, serve una società civile che sostiene l'idea della guerra e serve quindi un'informazione che spieghi come questi meccanismi si possono risolvere, ecco ci sono dei concetti di fondo, quello del cessate il fuoco e anche tante informazioni, no, oggi diciamo non si può negoziare senza che ci sia, uh, se non c'è un cessato il fuoco. È vero, ma è anche non sempre vero, perché se in alcuni casi c'è stato il fuoco è una precondizione per il negoziato, in altri casi si è negoziato mentre si combatteva. Appunto la Colombia è un caso in cui questo venne addirittura ehm, stabilito, Se negoziati segreti prima, si stabilisce che qualunque cosa succede a Lavana dove si negozia Uh, non, uh, non deve essere diciamo qualunque cosa succede in Colombia non deve influenzare il processo Vana e quindi si, si continua a parlare mentre in Colombia si combatte uh, e nella maggior parte dei casi le trattative iniziano prima e iniziano mentre si combatte è chiaro che l'andamento sul campo influenza il negoziato e viceversa uh, però uh, anche questo è un concetto che va uh, rivisto alla luce del di quello che la storia ci insegna. Uh, la, la giustizia, sì, è vero che è necessario fare giustizia, ma come? E soprattutto giustizia cos'è? Verità, uh, punizione, che però può diventare uh, ragione di ulteriore odio quali sono i modi per, quando noi parliamo di giustizia è vero che le vittime devono avere giustizia e senza giustizia è difficile costruire la pace, ma è pure vero che questa giustizia deve essere finalizzata alla riconciliazione, altrimenti diventa uno strumento per generare vendetta e questo si vede spesso, il disarmo, il disarmo significa che io devo materialmente prendere, eh, togliere le armi eh, ai combattenti, a chi ha combattuto e che spesso con la guerra ha vissuto, cioè è un assurdo dire questo, ma ci sono paesi dove il conflitto è decennale e per alcuni membri dei gruppi armati è l'unico modo per vivere, quindi a queste persone bisogna eh, offrire delle alternative e questo significa investire, creare dei programmi di, di, di reintegrazione dei combattenti che siano uh, efficaci, effettivamente efficaci e questo è stato uno dei problemi ad esempio nel, nel processo colombiano perché tutti i tenta nei tentativi precedenti c'erano stati sì, processi di disarmo ma poi i membri delle Farc erano stati uccisi, aggrediti, non avevano trovato ed è ancora oggi un problema come lo è in molte altre parti del, in altre zone di conflitto. Per cui queste dinamiche mh, hanno, eh, diciamo, tanta eh, storia alle spalle che noi possiamo studiare in qualche modo per cercare di eh, sviluppare o di mettere in campo dei programmi che siano efficaci. È chiaro che è difficilissimo, eh, non è una. una non c'è una, una soluzione o qualcosa che cambia il quadro facilmente e richiede anche moltissima creatività da parte degli operatori, però ci sono casi che ci spiegano come questi meccanismi possono produrre dei risultati, eh, ovviamente richiedono come dicevo studio, un una volontà e tante risorse che eh, in realtà spesso vengono messe e indirizzate, in, in, in, prendono delle strade che non sono necessariamente eh, funzionali alla pacificazione, ma anzi, come racconta per esempio la persona che ho intervistato eh, in Yemen, possono diventa, alimentare ulteriormente eh, i soldi che noi metti, mettiamo in questi contesti, alimentare ulteriormente conflittualità. Infatti devo dire che delle ricerche che tu hai citato ce n'è anche una che è interessante perché non l'avremmo mai eh, pensata, cioè che eh, hanno analizzato, due studiosi hanno vagliato i cessati in fuoco eh, nell'ex Jugoslavia dal 1989 al 2000, ce ne furono 91 e il 35% di questi durò meno di una settimana. Ma la buona notizia è che eh, nell'analizzare 196 tra cessate fuoco e i negoziati di pace eh, più recenti, non solo nell'ex Jugoslavia, la variabile che assicurava una pace duratura era che i trattati fossero preceduti da negoziati che erano falliti. Quindi questo per dire che non è che funziona un negoziato, anzi il fatto che ci siano stati più negoziati è come se fosse un rodaggio necessario per capire sempre di più e avvicinarsi sempre di più alla soluzione. Sì, e diciamo il, questo è stato uno studio che è stato poi pubblicato dal da New York Times, insomma, da, e uh, spiega una cosa interessante in realtà, che, uh, e, e, e torniamo al discorso del processo, è chiaro che persone che si sono uh, uccise l'un con l'altra. Uh, governi eh, o entità non governative che hanno ciascuno la sua agenda che pensano perché la guerra che ha una dinamica assurda è, è come se prendesse a un certo punto vita da sola e andasse avanti eh, nasce in fondo perché si crede eh, nell'inevitabilità del conflitto e che quindi non ci sia un'altra soluzione quando accade questo, il, il, il ciclo, e quello che accade, è eh, non si ferma più. Per farlo fermare ci vuole tantissimo tempo e significa avvicinare le persone. Per cui in realtà non è tanto il fallimento, è che eh, anche se sono falliti... Uh, in questi processi chi non si parlava si è incontrato, cioè perché noi continuiamo per esempio a dialogare con chi commette delle cose atroci o stiamo in organismi internazionali seduti accanto ai peggiori dittatori? Perché comunque incontrarsi significa avvicinarsi, avvicinare il dialogo, quindi un fallimento significa che però io ti ho incontrato. Così per esempio nel racconto del processo di pace in Burundi accade un po' questo, cioè lì c'erano addirittura dei protocolli dove eh, le, le, le due parti non potevano mostrare nessuna forma di amicizia, di relazione però in questo incontro, in questa ginnastica delle ragioni altrui come la chiama il eh, la persona che ha intervistato, padre, padre Angelo Romano eh, le persone si incontrano quindi il fatto di essersi seduti a un tavolo cambia già la dinamica del conflitto e questo è, eh, diciamo, uh, è un, un, diciamo, un fattore che è stato studiato da tanti studiosi del, dei processi di pacificazione, il fatto che basta inserire in questa dinamica un elemento diverso e quindi mutare, perché in qualche modo la guerra funziona, io compio, commetto, faccio questa azione alla quale ci sarà questa risposta, alla quale ci sarà quest'altra risposta, con delle regole sempre, no? per questo poi c'è l'escalation, eh, quasi eh, scontate, quando io inserisco un elemento che cambia all'improvviso questa dinamica come il sedersi a un tavolo, il processo può iniziare a prendere delle strade diverse, non subito, per cui ci sono tanti. Eh, tante fasi, spesso ci sono tanti negoziati, tanti accordi che falliscono, poi si torna a sedere, l'importante, è costruire su questo, riuscire a utilizzare i precedenti fallimenti per poi costruire degli accordi e soprattutto un'implementazione degli accordi, perché io posso anche sedermi e firmarmi e firmarlo l'accordo, ma poi se non lo implemento è chiaro che quell'accordo non vale niente. Um, però si inizia a lavorare su questo, fino al punto che si arriva all'idea di compromesso, che oggi è una parola che non si può dire, compromesso, negoziato, è una cosa... Prima non fino ad alcuni anni fa qualche, anzi un decennio fa non c'era una cultura del, del processo di pace per cui questi grandi eh, negozia negoziatori c'era una sorta di epica rispetto a questo finiva una guerra ed era eh, la, la grande celebrazione appunto Nelson Mandela che stringe la mano a Bill Clinton eh, appunto per, nel processo di pace in Burundi eh, per gli accordi di Arusha, oggi questo c'è cioè molto meno, la Colombia è stata così e in qualche modo Insomma, un uh, importante, bello eh, quello che tutti in qualche modo spieghiamo, però significa arrivare a un compromesso, spesso questo compromesso significa rendersi appunto conto della, della ragione altrui o che conviene, il compromesso. Nel caso del Burundi è stato questo, entrambi a un certo punto si sono resi conto che la, la propria sicurezza dipendeva dalla sicurezza dell'altro quindi concepire la sicurezza collettiva in un altro modo eh, e tante negoziazioni conducono possono condurre a questo tipo di mh, incontro di risultato Vorrei adesso parlare di un altro aspetto del eh, conflitto che e leggendo il tuo libro mi è tornato alla mente perché in qualche modo già più di dieci anni fa mi interessavo ai processi di pace quando abitavo in Indonesia um, veni a conoscenza di una, una piccola piccola nel senso di statura ma non era piccola di, di animo um, una teologa figlia di un pastore Liam Gogari, che eh, veniva da Le Sulawesi e lei ci raccontò una storia uh, che mh, racconta uno degli aspetti, secondo me, eh, importanti dei conflitti e che non vengono mai chiariti. Uh, lei aveva lasciato le Sulawesi sulla per andare a studiare uh, a Java e quando tornò uh, si trovò con orrore immersa uh, in, una, uh, in un conflitto uh, religioso lei veniva dal poso, una parte molto ricca del, delle Sulawesi e un tratto c'erano um, uomini armati musulmani che arrivavano nei villaggi e uccidevano i cristiani. Poiché la convivenza e la tolleranza religiosa fa parte della cultura non solo delle Sulawesi ma di tutto l'Indonesia e in generale di tutta l'Asia, lei capì che c'era qualcosa di strano, incominciò ad indagare e si rese conto che eh, vi erano dei subillatori pagati da compagnie estere eh, che avevano eh, interessi nel trasformare la foresta in eh, coltivazione di palma da cocco. Allora lei eh, decise che per proteggere i villaggi dalla violenza era necessario oh, eh, chiamare a raccolta le donne, e lei istituì quello che chiamò oh, l'istituto della pace e andò di villaggio in villaggio, raccolse le donne cristiane e musulmane e cercò di insegnare a loro i metodi più efficaci per eh, prevenire la violenza e anche poi pacificarla una volta che si avverava e poi anche come riconciliare una volta che era avvenuta le parti lese e che soffrivano. Come commenteresti questo mh, tipo di esperienza in base alla tua esperienza? A me viene da fare subito un commento, ma penso che sarà lo stesso che farei tu. Allora, io um, allora, mh, rispetto alla mia esperienza, io in qualche modo okay. mi, mi viene in mente il, uh, il lavoro che ho fatto nella Repubblica Democratica del Congo, um, okay. dove... Uh, noi raccontiamo spesso questi conflitti um, soffermandoci moltissimo sulla dimensione etnica, quindi sul fatto che uh, la guerra in Congo, in particolare in una zona. Io sono partita, partita uh, per andare a raccontare un conflitto um, in Ituri, che è una regione del nord-est, insomma dell'est del, del Congo, um, al confine con l'Uganda, um, dove, diciamo, facendo un po' di ricerche, un lavoro fatto qui, eh, quello che emergeva in maniera abbastanza costante era una narrazione eh, basata su appunto l'odio etnico, queste due etnie gli Ema e l'Endu che eh, si uccidono eh, per eh, mh, ragioni appunto di odio etnico e così via in realtà poi quando si va sul campo ma anche quando si fanno delle ricerche diciamo un po' più approfondite rispetto alla nostra eh, semplificazione ci si rende conto che eh, dietro c'è ben altro e che quindi anche le attività e le azioni di pacificazione richiedono ben altro. Eh, il Congo è un esempio chiarissimo di come noi continuiamo a porre l'accento sulla la dimensione etnica che non è che non esista, nel senso che viene manipolata, quindi no. viene utilizzata affinché il conflitto vada avanti e spesso in modo assolutamente ehm, diciamo chiaro ed evidente Uh, e, e quindi il processo, il processo di pacificazione deve tenere conto di questi elementi e smontare questi, questi elementi, uh, che sono quelli che uh, poi scatenano la conflittualità. È chiaro che dietro ci sono sempre delle radici profonde che hanno a che fare con gli interessi, in quel caso economici, che ci sono uh, in una zona ricchissima di minerali. Però per scardinare questi meccanismi ci sono diciamo delle attività molto diverse da fare da una parte l'informazione chiaramente dall'altra sul campo lavorare con la società civile perché poi ripeto eh, serve chi combatte serve chi la guerra la sostiene quindi la questione etnica viene utilizzata per questo per cui bisogna i, eh, chi ho incontrato e lavora in questi in questi ambiti in congo fa proprio questo cioè fa incontrare le persone e comprendere che cosa, cioè cosa effettivamente muove ehm, il, il conflitto al punto che racconto la storia di chi cerca di eh, utilizzare quei minerali che sono da sempre ragione di eh, conflittualità in realtà per costruire delle, de, de, dei processi di pacificazione. È un lavoro faticosissimo e lunghissimo soprattutto in zone che eh, rivestono un'importanza veramente eh, strategica, immensa, per tutta l'umanità, come la Repubblica Democratica del Congo, da cui arrivano tantissimi minerali per noi essenziali. Uh, però anche qui il racconto e il lavoro sul campo dovrebbero iniziare a scardinare uh, queste, queste narrazioni e quindi affrontare ad esempio la questione etnica che eh, da un punto di vista diverso, un po' più, eh, meno diciamo anche qui semplificatorio. Ma purtroppo ancora noi, eh, ancora c'è tanto, c'è tanto lavoro da fare, è difficile anche per chi sia per chi opera ma anche per chi scrive, liberarsi di certe eh, diciamo, narrazioni anche di un modo, di vedere l'altro, io non parlo solo dell'Africa ma ovviamente di tutto ciò che è lontano dalla, dalla nostra cultura e quindi di interpretare queste cose alla luce di una visione eh, direi ancora legata a, una, a un immaginario coloniale o, o uh, molto lontano dal, dalla realtà dei fatti anche da come eh, i paesi si sono evoluti in questo caso eh, il Congo eh, non è un luogo eh, che non è cambiato nel tempo in cui la società civile non ha eh, diciamo, lavorato anzi c'è una società civile fortissima eh, che lavora tantissimo proprio in questa direzione per svelare questi meccanismi e lavorare sulla pacificazione attraverso Uh, il, il, il lavoro con, con le comunità e anche qui le donne hanno un ruolo, uh, un ruolo veramente molto importante anche perché in un paese come quello ad esempio sono vittime uh, vittime de, de, de, de, de, della, de, guerra, della guerra dello, dello, dello su, stupro di massa, quindi sono uh, attrici, attori assolutamente uh, importanti tutta la società civile in particolare, in particolare le donne Elena, io ti farei ancora tante domande, invece ne faccio l'ultima conclusiva. E vorrei riportarti le parole di Nicoletta Dentico che ci ha detto nella sua intervista riferendosi alla guerra in Ucraina, oggi la guerra è la punta dell'iceberg di un'agenda di morte che ci avvolge in tante maniere. Sei d'accordo? come commenteresti questa assolutamente sì uh, la guerra è una scelta che, che è uno dei tanti strumenti che noi abbiamo per uh, in qualche modo uh, sfruttare il nostro pianeta utilizzare tutta una serie di risorse a uh, diciamo, uh, beneficio di, un, di, un, di una piccola parte la popolazione umana e a danno di tutti gli altri e questo significa, purtroppo la guerra è così, la guerra è eh, una, una fonte di, di ricchezza infinita, immensa per una piccola parte della popolazione, ma questo ha a che fare anche con le scelte ambientali, agricole, ehm, Commerciali, quindi in qualche modo è un sistema che sta funzionando sulla concentrazione della ricchezza di cui la guerra è uno strumento. Concentrazione della ricchezza, diseguaglianze che crescono. La dis è un po' un circolo vizioso perché la diseguaglianza: che cosa fa? alimenta la conflittualità, la conflittualità e la guerra alimentano a loro volta la disuguaglianza. È un meccanismo ed è anche una scelta che poi ha a che fare con un'idea di sicurezza collettiva che va totalmente rivista. Noi la guerra, eh, diciamo appunto, che, che conviene a una piccola fetta, piccolissima, microscopica fetta della popolazione mondiale, è il dramma dell'umanità. Eh, e ci viene venduta costantemente come uno strumento per salvaguardare sicurezza, diritti e questo da sempre, abbiamo visto che è fallita, è fallita in Afghanistan, è fallita ovunque, eh, è, eh, fa parte di una, di una visione del del nostro mondo che dovremmo cercare di, su questa dovremmo davvero cercare di, di lavorare. Fa parte, cioè io mi sono occupata per tantissimo tempo e continuo a farlo uh, quando vado in queste zone di agricoltura. L'agricoltura è un, uh, un elemento chiave nei processi di pacificazione ma anche nella nel generare conflittualità, quindi nel generare guerre ed è uno dei grandi strumenti di... No, uh, eh, come dire, di accrescimento di, di, eh, della ricchezza nelle mani di pochi e quindi di eh, crescita della, della disuguaglianza, per cui sicuramente la guerra fa parte di una agenda di morte che comprende politiche di devastazione, di rapina de, de, del pianeta, danno dei più fragili, dal clima appunto all'agricoltura. Elena, io ho trovato molto illuminanti le tue parole sono sicura che lo sarà anche per le persone che ci ascoltano. Grazie, eh, grazie ti davvero. Ringrazio, ti ringrazio per, eh, aver far parte, per far parte di Woman Pride eh, e ricordo alle persone che ci ascoltano che se vogliono mh, conoscere il programma a, del progetto lo possono trovare sulla pagina Facebook di Donna Reporter. Grazie, Grazie a tutti. Ciao Elena.